salutano al e a livello di via via ciò che mi simple filmas in mi sia ho mi filmato mi un filmato ho fatto che mi sia che ho fatto mi simple stato un per mi un filmato che mi sia al un che ho mi che ho fatto mi ho e fin si um, vede che il cammina non si vede che il cammina in un'altra città, non si vede che il cammina in un'altra città, non si vede il cammina in un'altra città, non si vede che il cammina in un'altra città, non si vede oni il il cammina si vede il cammina il metodo da un'altra città, che che il ti gi che cio es sto bonne farita che posso ni povo subscribir lo last on contract on per DDS yes, cio es farita stretto bonne bonne bonne kaini faris cion kain tiam nivolis doni il le check on uh, se es dis mi azino accidente potetis personan check on kaini volos habi bank on check on svines cias ki al simples protio che um, Donus personan check on evlege ne validus charla banco ne antau control is gins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 Questo è il mio lavoro. Do mi chiedo alla mia che è perfetto, mi mi per um, kai anka, anka, mi afferoi, habis, informo, mi se la mi la mi la locon, forse, sed, mi mi mi oni didis che mi mi povas pakte uh, movi mi in labor haroin ilinestas fixita do post able to detect minuto in poste mia agento donis on mi telefon volkon ke didis a saluton Kael Vikeres la intervio edis ke mi dis nu bone kai li dis nu facte really consentis kai volos don give in do London vi commences uh, chevi en nova labor eo do mi trejo yas pritio mi non fitene have a labor and the nova kame edino ne plu povas rendi pritio kame ne have a labor last the temper. Oh, She planned a spree tio. She did a chill antagon. Oh, Vine have a saboron, the proteo came in a povus visage. Oh, Vine have a saboron, donine povus mangi tie. Oh, Vine have a us... back. We prescal explode this Said Chio non iras bonacharmi have a saboron de novo. Said La Laboro am laula laboreo daudos dum sesmonato. He said Vicio is tiesque post trimonato. I mean tenses pato perenni en tio video luda curso. Do tio. Is bona me, char e' buona per me, per il mio Non è un problema, mi nuovo è mi se vi un film, <laughs> cioè, vi faccio un video. Vi faccio un video. Vi faccio Vi faccio un un video. Vi video. Vi faccio un video. Vi mi un video. Vi un video. Vi faccio un video. Vi faccio un Vi faccio un video. Vi faccio un video. Vi faccio Vi put a key me for the city put vin can simple had a guard fix in